a un talk che eh, riguarderà anche e soprattutto l'insegnamento di Android, eh, ma sono contento perché si vede che l'argomento allora è anche sentito. Eh, io sono Matteo Baldoni e eh, afferisco al Dipartimento di Informatica dell'Università di Torino. Eh, sì, si vede anche già dei lucidi a parte il nome perché come sono arrivato qualcuno ha visto i lucidi fa, ah, sì, si vede che sei un accademico perché li hai fatti in latex no? i lucidi <ride> sì, è vero li ho fatti in latex eh, se non sapete cos'è il latex in effetti allora magari l'università non si è perché effettivamente è molto utilizzato l'atex in ambito accademico per fare il typesetting di eh, documenti articoli e anche presentazioni eh, quindi sono stato subito sgammato appena hanno visto i lucidi e neanche hanno letto l'afferenza cosa andrò a parlare? Beh, intanto mi presento un attimo e presento da dove arrivo visto che anche le presentazioni di stamattina tutti hanno detto l'azienda a cui arrivano e io quindi presenterò uh, il corso di laurea in informatica dirò due parole il corso di laurea in informatica di Torino. E poi tratterò quello che è un po' l'argomento eh, del mio talk, insegnare tecnologie, in particolare insegnare tecnologie come Android, e quindi fo mi focalizzerò eh, nel parlarvi di Android. Anche perché eh, tra le varie cose che insegno, eh, io ho anche un uh, modulo all'interno di un corso al terzo anno in cui insegno Android, e quindi posso dire due parole di questa mia esperienza. Dico la mia opinione, secondo me, questa personalissima opinione, io faccio anche parte della commissione orientamento del nostro corso di studi, quindi per certi versi usare un termine un pochino magari più moderno, un evangelist del corso di laurea, no? in effetti io mi chiamo Matteo, poi gli altri membri della commissione sono Marco, Luca, e non è uno scherzo, quindi in effetti c'è anche il presidente che si chiama Maria no, non è vero eh, però diciamo che insomma, in effetti scherzando tra di noi ci chiamiamo evangelisti no? eh, vi do la mia però, personale opinione anche se insomma, è un'opinione venuta fuori con discussioni proprio nell'ambito dell'orientamento di cosa intendiamo eh, insegnare tecnologie e eh, come almeno noi cerchiamo io cerco di farlo All'interno Per rendere più concreto questo farò un esempio Ed ecco l'argomento del titolo che avete visto eh, Le applicazioni Android si ispirano ai sistemi multiagente Bene, io cercherò di portarvi una connessione eh, tra eh, questi due eh, mondi Connessione che poi ho scoperto durante pranzo Il speaker eh, in eh, sala Kabul di stamattina, Stefano Sanna ci siamo conosciuti io e lui nel 2000, una summer school di eh, sistemi muti agenti quindi eh, divertente, è confermato anche da questo e poi insomma, chiuderò con qualche considerazione allora vi dicevo, io sono eh, professore associato presso il dipartimento di informatica dell'università di Torino eh, per chi non è di Torino, a Torino ci sono due Atenei, uno è il Politecnico e uno è l'università L'università ha il, il corso di laurea di in informatica all'università è il secondo corso di laurea più vecchio in Italia, nato eh, l'anno successivo eh, al corso di laurea in di Pisa, il corso di laurea di in informatica di Pisa, che è il più vecchio in è nato proprio da dall'esperienza comune, che era l'esperienza del CEP di Pisa. Al CEP di Pisa ci lavorarono accademici che provenivano appunto dall'Università di Pisa e eh, gente dell'industria che arrivavano da eh, Ivrea, da Olivetti. Eh, le persone che in qualche modo eh, avevano, avevano accumulato questa esperienza eh, contribuirono non poco alla fondazione del corso di laurea in informatica, che proprio un paio di anni fa ha festeggiato i eh, più di un, un 43 anni di eh, costituzione, che non è, è poco. Uno dei dipartimenti anche più grossi in Italia, come Firenze, il dipartimento di informatica ha oltre 70 strutturati e con borsisti, assegnisti eh, vari, eh, superiamo i 120 eh, persone. Quindi insomma una realtà eh, non da poco. Ci occupiamo di eh, lavorare in moltissimi rami, dall'intelligenza artificiale di cui faccio parte come anche, al re teorico eh, fondazionale insomma sono coperte eh, tutte le aree rilevanti dell'informatica. Ehm, io insegno eh, così mi presento meglio programmazione 2 che è un corso di programmazione al primo anno eh, della laurea di primo livello quindi quella triennale per intenderci Insegno poi eh, parte del corso di interazione uomo-macchina, sempre in primo livello, al terzo anno, dove ho questo moduletto di Android, eh, che abbiamo inserito da due anni eh, all'interno di questo corso, quindi magari il corso interazione uomo-macchina può suonare strano, e eh, il suo senso, ma in qualche modo l'abbiamo fatto anche per eh, trovare un modo più veloce di inserire questo eh, tipo di contenuti. E poi insegno eh, agenti intelligenti alla laurea, eh, magistrale, eh, quella anche di secondo livello. Eh, ho tenuto anche qualche corso al terzo livello, quindi quello del dottorato, sempre su uh, argomenti di eh, agenti intelligenti. Sì, eh, appunto, faccio parte del gruppo di intelligenza artificiale eh, e in particolare al, al gruppo che si occupa di rappresentazione e ragionamento automatico e eh, quello di agenti, eh, computazione basata su agenti e servizi. Eh, Dunque, questo è il nostro corso di eh, laurea, come è strutturato? È strutturato il primo livello che trovate è scritto qui, questo qua. Il primo livello, tre anni, si suddivide in questo modo: ha un biennio comune in cui eh, diamo i eh, fondamenti di quello che il, riteniamo importante che un informatico sappia, eh, e poi al eh, terzo anno e eh, si possono scegliere tra tre indirizzi linguaggi, e sistemi, reti e sistemi informati, informatici e informazione e conoscenza eh, tutti forniscono la stessa laurea eh, sono solo degli indirizzi precostituiti per permettere agli studenti di approfondire quello che è il loro eh, maggiore interesse del um, personale eh, queste eh, tre lauree in qualche maniera si declinano anche in tre indirizzi alla magistrale reti e sistemi informatici, sistemi per trattamento di informazioni in realtà virtuale e multimedialità eh, nel grafico non è rappresentato ma abbiamo poi anche il terzo livello che è un corso di dottorato di tre anni in eh, informatica eh, il nostro corso di laurea, quello dei tre anni, diciamo al primo livello i contenuti sono stati eh, concordati, lungamente, discussi e concordati in accordo anche appunto con eh, la Camera di Commercio di Torino, rappresentanti della Camera di Commercio e dell'Unione Industriale, proprio perché volevamo avere nella costituzione delle, delle, dei contenuti un feedback forte di quelle che sono anche le necessità del territorio in cui eh, i nostri laureati andranno poi a lavorare. Eh, tutte queste varie informazioni le potete trovare all'indirizzo eh, illustrato, che appunto contiene il materiale relativo all'orientamento per il nostro corso andiamo un attimo uh, più nel cuoco di Android eh, Android eh, lo abbiamo inserito da un paio d'anni nel corso appunto, di interazione uomo macchina in tale corso eh, che è eh, obbligatorio per uno dei curriculum e opzionale per gli altri due ma in pratica viene scelto dalla maggior parte e tra parentesi devo dire che il fatto di aver introdotto Android ha favorito moltissimo questo questa adozione di questo corso, e, e le, questo, questo modulo è composto di 3 CFU, ossia in termini di insegnamento che noi eroghiamo sono 30 ore. E, in sostanza i 3 CFU corrispondono a un carico di lavoro da parte dello studente complessivo di 75 ore tra studio eh, individuale e eh, frontale. È suddiviso in due parti, una parte di teoria e una parte di laboratorio. Eh, nella parte di teoria introduco un po' le basi di, eh, del framework Android e nella parte di laboratorio eh, sviluppiamo eh, insieme eh, un'applicazione eh, che è un, un semplicissimo eh, lettore RSS per alcuni appunto, eh, feed che il nostro corso di studio eroga quindi eh, gli aggiornamenti per gli stage gli aggiornamenti per... Ehm, le eh, notizie insomma eh, questo è un po l'obiettivo molto semplice ma il tempo è anche estremamente poco eh, devo dire che anche le strutture mh, spesso non aiutano eh, qual è il problema di insegnare tecnologia all'università ma che eh, l'università eh, gli studenti arrivano eh, con una forte aspettativa quella di, di imparare eh, le cose che fanno la moda eh, le cose che insomma in qualche modo mi hanno anche condotti a iscriversi io non nego che quando mi sono iscritto in informatica ero 87 eh, non avevo mai visto un computer ma avevo visto World Game e quindi <ride> solitamente il, il tic tac toe del film volevo sapere come si poteva fare quindi non nego che anche per me era stata la stessa cosa diversa perché erano tempi diversi non avevo, il mio computer l'ho avuto anni dopo che costavano molto molto cari allora e, però il sogno eh, di uno studente quando si iscrive è sicuramente una forte componente che spinge uno studente a prendere un corso piuttosto che un altro e questo sogno sicuramente va rispettato qual è l'aspettativa delle aziende? beh, che si insegni le cose che poi loro eh, devono andare eh, utilizzano nel, nel lavoro quindi sicuramente quello che l'aspettativa di un'azienda è che quando eh, il, lo studente si laurea, gli chiede hai fatto questa cosa? sì, perfetto, così io eh, ti assumo e sei subito produttivo beh, signori non è facile conciliare questa cosa sebbene sembra facilissimo cioè io come insegnante cosa faccio? perfetto, prendo le aspettative dello studente, visto che in questo caso e anche coincidono con quelle dell'azienda sapere, voglio conoscere Android ho bisogno di programmatore Android, gli insegno Android e tutti si vivono felici, non è così facile, non è così facile per vari motivi, eh, io non sono così vecchio, sono del 68, ma non sono insomma così vecchio, ma abbastanza che quando ho studiato io, per esempio, Java non esisteva, eh, io mi sono amoreato che Java non esisteva, Java è nato... Eh, dal 92 91 con green poi 92 con, eh, prendendo il nome java eccetera eccetera insomma, java è nato che è venuto fuori che io eh, sì, stavo laureando in quegli anni mi sono laureato nel, nel, febbraio 90, nel febbraio 93 e quindi insomma non me l'ha mai insegnato nessuno io insegno java, programmazione 2 lo insegno in pratica quando faccio android lo utilizzo quando faccio agenti intelligenti perché faccio vedere due piattaforme, Jade e JSON, che sono fortemente basate in Java e mi reputo un discreto programmatore di Java. E, eppure non mai, nessuno me l'ha mai insegnato. E, quindi in qualche modo cosa voglio dire con questo? Ma che le tecnologie, ora Java è un linguaggio, possiamo mettere insieme le tecnologie. Prima o poi passano, io ne ho studiate altre di tecnologie, queste sono passate, sono belle che morte. Eh, quello che è il problema è che, appunto, una certa tecnologia, soprattutto nel campo dell'informatica, nasce un momento, esplode immediatamente la necessità da parte di tutti di saperla, e poi finisce un paio d'anni dopo. Per eh, un insegnante è difficile questo. Uno un insegnante non è all'interno del diciamo eh, non è uno sviluppatore diciamo così a pieno eh, titolo non è sempre sul, sul, sulla tecnologia nell'onda in quel momento ha molte altre cose a fare insegnare, oltre che fare ricerche io faccio anche ricerca eh, vengo anche valutato su questo quindi eh, c'è un certo tempo di latenza tra quello che è la tecnologia quello che magari l'insegnante io sono convinto sono convinto badate, che un insegnante non può non sapere quale sia la tecnologia sul momento però non sono sempre convinto che debba insegnare la tecnologia che del momento eh, lo si fa per esempio con Android lo facciamo e lo insegniamo però adesso io voglio farvi vedere anche come mi piacerebbe cerco di farlo Qualche studente lo vedo qui e quindi mi potrà testimoniare. se ho tentato di fare o raccontare queste cose, poi dubito che non, qualcuno dormiva nel momento in cui lo dicevo, però eh, vediamo. Non sono sempre convinto che si debba, o almeno si deve insegnare la tecnologia, ma permettete di provare a insegnarla eh, in un certo modo, che adesso proverò a farvi vedere come. A quale fine? Qual è il fine? Eh, di, che non voglio proprio insegnare, adesso uso io perché, è appunto, una mia non voglio proprio insegnare esattamente come è l'aspettativa di tutti. Cioè, come l'aspettativa dello studente che vorrebbe al primo anno eh, programmare all'istante nel suo telefono, quella dell'aspettativa dell'azienda che, appena gli chiede, sai eh, la libreria Tot, eccetera, dica sì, l'ho fatto e me l'hanno insegnato lo scorso anno. Perfetto, quindi sai l'ultima versione quindi permettetevi di... beh, perché in qualche modo il, il mio lavoro è anche un po' diverso è quello di insegnare io quello che devo fare è un pochino diverso che, eh, diciamo così, illustrare un manuale adesso sono un po' forte nei termini eh? passatemi, devo anche fare un po' il mio ruolo quindi uso il manuale per dire il manuale eh, che spiega una certa tecnologia lo faccio un pochino adesso apposta ma quello che secondo me è importante andare a spiegare e che io ho trovato utile chi mi ha insegnato, è di eh, lavorare anche su quello che è il eh, problem posing, cioè lavorare sul problema e come, dal problema, come si guarda il problema, si può arrivare a una certa soluzione. <coughs> questo è sicuramente una delle cose che ci dobbiamo noi, come insegnanti, incaricare di fare mostrare il perché si è a un certo punto questo porta via tanto tempo e allora magari eh, quando io faccio un corso di android eh, mi invito magari a fa far vedere un paio di activity e come si lancia da un activity si può lanciare un'altra activity e non posso certo far vedere tutte le enormi eh, librerie che permette android ma devo andare a scegliere che cosa Quindi, quando però spiego quella cosa vorrei trasmettere qualcosa in più. Eh, insomma, in altre parole, in mia opinione eh, la chiave dell'insegnamento deve essere sempre e solo creare connessioni. Quando si è all'università lo studente deve imparare soprattutto, secondo me, a pensare, a pensare e a affrontare, a sapere come porsi per affrontare il problema non conoscere tutti gli strumenti che ha a disposizione ma sapere che ha a disposizione degli strumenti che può poter utilizzare sapere allora guardare a questi strumenti in maniera critica e saperli scegliere per affrontare il problema quindi per certi versi chiedo pazienza agli studenti se non gli faccio vedere all'istante come si fa un'applicazione Android e se al primo anno appunto bisogna faticare un po' sulla programmazione che magari non piace sempre eh, chiedo pazienza anche alle eh, compagnie e alle aziende perché non è possibile fornire sempre l'ultima tecnologia ecco, ma quello che noi facciamo è cercare di fornire degli studenti che sappiano pensare e riporto che è davvero un piacere per me quando Durante gli stage formativi di studenti, eh, il responsabile esterno di un'azienda viene a discutere in commissione di laurea e nel devo dire nella quasi totalità dei casi eh, un, la cosa che ci dice: è, ah, sono veramente soddisfatto di questo uh, studente, sono contento, ho saputo affrontare benissimo il loro. Il problema, sì, ha dovuto studiare, ma ha imparato velocemente e si è messo in carreggiata molto rapidamente. Ecco, questo è quello che noi miriamo. Questo è il risultato che eh, eh, ci piace eh, raggiungere. allora, eh, quindi, quando si guarda a, ad Android, ad esempio, eh, beh, allora ad Android non si può guardare solo eh, come eh, un insieme un framework per programma, programmare eh, device mobili ma bisogna vederlo come una vera applicazione eh, grossa di event-driven programming allora dove vengono applicati i concetti, dico così così almeno ve li ricordate quelli che mi hanno seguito del binding dinamico fortemente della, del, di cosa vuol dire fare overriding perché lì sono giocano un ruolo fondamentale bene, allora bisogna sottolineare e far vedere che quello che hanno studiato negli anni prima lì hanno la loro eh, applicazione e la loro applicazione eh, veramente fondamentale e poi anche concetti di riuso del software ed è quello che adesso mi focalizzerò con eh, la piccola presentazione che adesso andrò a continuare e, insomma creare connessioni con altre cose viste anche distanti da quelle che possono essere la materia in oggetto è l'obiettivo dell'insegnamento creare connessioni link queste connessioni link saranno quelle che poi verranno sfruttate quando si andrà ad affrontare un nuovo problema quindi un problem posing che andrà risolto per trovare una soluzione, perché solo conoscendo una metodologia per risolvere problemi si potranno risolvere in fretta e in modo produttivo non solo conoscendo una certa tecnologia beh, io personalmente mi sento più a mio agio a insegnare con la metodologia per risolvere problemi più che una tecnologia certo che poi questo va applicato facendo vedere anche la tecnologia allora vediamo un esempio questo è l'esempio appunto che abbiamo fatto in aula che è una, ehm, una semplicissima appunto, applicazione che ha una activity sulla eh, vostra eh, destra che è, clicca un bottone e poi fa il download in un'altra activity di un RSS visualizzandolo in formato HTML. Okay? Molto semplice. Eh, l'ho presa da un, dei libri di testo, l'ho modificata un po' e quindi è uno con cui iniziano l'insegnamento anche in Android in diversi libri. E, va bene, questo è all'inizio di questi vari libri. Io mi fermo sostanzialmente così lì, perché poi il resto eh, non c'è tempo comunque non vorrei neanche insegnarlo in quel modo in cui viene messo, insegnato il link. bene, allora vi, vi faccio vedere come si fa questa applicazione immagino che tutti lo sappiate ma non importa andiamo a vedere perché voglio proprio farvi capire il benissimo, questo è l'Android Manifest allora, quando bisogna descrivere un'applicazione bisogna scrivere un Android Manifest un file XML il, con Eclipse lo si può scrivere molto anche con eh, aiuto di, eh, dei form appositi ma come stesso manuale vi consiglio mettete anche le mani direttamente quindi uno deve imparare qui, si va dentro allora bisogna eh, scrivere il package, bisogna scrivere la versione del codice poi dopo i vari permessi eccetera, elencare un tag application dentro dei tag activity in questi tag activity rielencano le varie schermate che sono presenti nella nostra applicazione si chiude poi il tag applicazione e si chiude il manifest. Okay? Questo è il manifest ed è il pezzo fondamentale per far partire, una, definire un'applicazione in Android. Bene, questo è un pezzettino del codice di questa activity. Non so dirvi cos'è l'activity, lo sapete tutti. Quindi no. Allora, per andare a scrivere questa activity devo eh, definire fare l'override di un metodo onCreate questo metodo va prendosi un altro file XML che eh, l'influtter espande e imposta la view questa view eh, elenca i vari bottoni e ogni bottone è scritto nell'XML e verrà richiamato al suo click un metodo, questo metodo è show selected rss quindi io quando clicco uno di quei bottoni viene eseguito questo metodo che vedete illustrato sul lucido questo semplicemente estrae qual è il nome del bottone eh, selezionato in base al nome cosa fa? lancia, passa questo contenuto, il numero del bottone selezionato, lo passa tramite una intent che serve per trasferire informazioni da un'attivity all'altra e poi lancia l'altra activity l'altra activity legge l'informazione che gli è stata passata e poi fa la sua elaborazione scaricando il codice se è connesso alla rete dopo aver fatto un sense sul, sul network se è connesso o no e quindi la visualizza ok, abbiamo fatto l'applicazione l'ho insegnata mm? adesso un oh. po' oh. velocemente eh, cosa abbiamo imparato? Beh, abbiamo imparato come si specifica un Android Manifest si specifica un activity come si definisce e come si chiama un activity da un'altra siamo contenti? Sì. Abbiamo imparato la tecnologia per far comprire due finestre che... e l'azienda è contenta perché sa che eh, questo è stato visto e quindi può metterlo in produzione. Però non siamo sicuri che non ci sia qualcosa di più dentro a quello che ho appena mostrato oltre a quello che ho appena detto? Io sono convinto che c'è qualcos'altro dentro a questo codice che vi ho appena illustrato. E adesso ve lo faccio vedere quello che c'è un po' di più e che se lo si legge bene può essere estremamente interessante. Faccio una parentesi, allora eh, io lavoro nell'ambito appunto degli agenti intelligenti, è un ramo della del, del, del, ricerca di dell intelligenza artificiale e, e questo è nato a fine anni 90, primi anni 2000. Eh, due eh, ricercatori, Jennings e Bouldridge, hanno dato il loro grosso impulso eh, con le, la tesi di dottorato di Bouldridge e, e il suo relatore appunto Jennings in qualche modo. È esploso questo interesse verso gli agenti intelligenti, ma vediamo concretamente gli agenti intelligenti. Gli agenti intelligenti <coughs> nascono fino fine anni 90, negli anni 90 erano esplosi l'object orientation, quindi effettivamente gli agenti intelligenti, diciamo gli agenti in generale, eh, condividono moltissimo con un oggetto, hanno un'identità, incapsulano uno stato, un comportamento hanno un'interfaccia con cui comunicare all'esterno e la stessa cosa hanno gli agenti ma quello che fu introdotto da questi due ricercatori nel concetto di agente erano queste altre tre caratteristiche gli agenti sono autonomi usano un linguaggio di comunicazione e non un'invocazione di metodi e sono proattivi ok, la maggior parte di quelli che lavorano su software che sentono queste caratteristiche dicono oddio mancherebbe solo che adesso il software faccia quello che vuole, perché uno dei maggiori eh, morti no? degli, degli agenti rispetto agli oggetti è gli oggetti lo fanno perché devono, eh, gli, agenti, gli agenti perché vogliono. No? Allora, come perché vogliono? Se io gli chiedo che faccia un lavoro, non è che ci si deve pensare e poi dice no, non lo faccio, ci mancherebbe. Ma forse al di là di questo motto, molto diciamo, orientato a un ambito eh, di intelligenza artificiale c'è qualcos'altro che io adesso voglio provare a mostrare questo è un po' il cuore eh, della differenza allora, abbiamo un oggetto 1 e un oggetto 2 per loro stato è un metodo se l'oggetto 1 vuole mandare un messaggio all'oggetto O2 quello che fa è o 2 nome del metodo che è elencato nell'interfaccia e gli argomenti passati dal metodo sono il contenuto del messaggio nel caso di un agente le cose sono un pochino diverse allora l'agente A2 l'analogo dell'O2 è autonomo quindi l'agente A1 non ha il controllo sopra l'agente A2 come l'oggetto O1 ha invece dell'oggetto O2 quando l'oggetto 1 lancia un metodo su O2, in effetti il thread che sta eseguendo, il, il, lo, che, diciamo, in cui l'oggetto 1 è inserito, il suo codice in esecuzione eh, esegue anche quello dell'oggetto O2. Quindi il controllo, il control flow è dell'oggetto 1. L'oggetto O2 è un servizio, diciamo in terminologia, non può fare altro che essere controllato dall'oggetto O e quindi un agente invece autonomo il controllo non lo dà a nessuno quindi l'agente A1 per comunicare una richiesta di esecuzione ad esempio di un'azione A con un metodo analogo deve fare richiesta scusa, puoi eseguirmi questo? la tua azione? e l'altro risponderà sì no, magari può anche rispondere in questo modo ossia come punto le dice non è garantito che l'esecuzione venga effettuata allora questo rispondisce ancora di più ma perché lo si vuole fare? perché lo si vuole fare? questo è il motivo si vuole rompere proprio il flusso di controllo c'è un flusso di controllo che va dall'oggetto 1 all'oggetto O2 ed è unico c'è un unico flusso di controllo è il codice che è modularizzato ma non il flusso di controllo in due agenti oltre il codice che programma i due agenti anche il flusso di controllo è separato quindi non si ha il flusso di controllo unico questo aumenta la, il decoupling delle componenti okay? aumentando il decoupling si ha una migliore modularizzazione del software e infine con questi due eh, aspetti si ha un, un, un migliore riuso del software. Il completo decapping di riferimenti diretti, l'oggetto 1 deve possedere un riferimento all'oggetto 2 per invocarci un metodo. Si ha una migliore modulazione e è più facile di usare il software. Non c'è scritto dentro il codice che io devo usare quell'altro oggetto. È vero, eh, le raggiungono cose analoghe. Code. questo è il bagno dinamico va a, andare a risolvere risolve, a affrontare questi problemi però in qualche modo ci deve essere un'interfaccia comune se non c'è un'interfaccia compilata nello stesso modo nello stesso standard non funziona nell'ambiente ad agenti l'unico mezzo per mettere insieme due componenti è quello della comunicazione quindi l'obiettivo non è tanto fargli rispondere sì, no o forse non so se ho voglia, ma quello di raggiungere un maggiore riuso del software Jade e Wade, che sono due grossi framework ad agenti tanto per dirvi eh, i concetti sono importanti sono stati sviluppati proprio da Telecom Italia eh, nell'ambito del consorzio FIPA e sono la base eh, di moltissime applicazioni per il deployment della DSL in Italia quindi Sviluppati qui a Torino da uno studente, il gruppo, parliamo di uno dei primi studenti di in informatica eh, del nostro corso di laurea. Quindi insomma hanno delle applicazioni poi. Allora vogliamo rivedere un attimo il codice che vi ho fatto vedere prima, alla luce di queste nuove considerazioni sugli agenti. Questa è l'attività che richiama l'altra attività. Ma andiamo a guardarlo un attimo meglio. Guardiamo questi due punti. Start Activity, passo la intent, c'è qualcosa che non mi torna qui. O meglio, mi torna molto meglio, molto di più. questa non è un'invocazione di un metodo. Io mi sarei aspettato qualcosa del tipo activity2.start passando il parametro. Ma qui non c'è scritto quello. C'è scritto startActivity. In realtà sarebbe this.startActivity Cioè io devo partire. Allora non torna la cosa. In realtà questo è fatto per evitare proprio l'accoppiamento ehm, stretto fra le due attività. Che senso avrebbe avere una, il riferimento diretto all'attività qui dentro? Mi legherei questa attività a un'altra, andando a ledere quella che è diciamo, l'autonomia dell'attività. Okay? Quindi andarei a vedere il riuso di questa attività. Ho usato autonomia, ma riuso è la stessa cosa quindi se la si guarda bene quella start la chiamiamo invece di start send send message cosa? il contenuto passato lì dentro guardiamo il, il nome intent allora eh, una delle astrazioni degli agenti note, appunto, fatte dal stesso grudice è quella delle astrazioni BDI belief, design, intention sono i tre concetti su cui si basa la programmazione di un agente belief, design, intention intenzioni cioè quello Un'azione che può essere ci si committa a fare, ci si impegna a fare, ma in fondo un'attività quando espone che può ricevere una certa intent, si impegna a fare quell'attività. Quindi una rappresentazione non a interfaccia semplice, ma una rappresentazione quasi normativa, passatemi il termine, in cui si impegna a fare una certa cosa, è ben diverso, ci torno tra poco. Quindi creazione di un'intenzione e in, invio di un messaggio, ma nel vero senso del termine, non invocazione di un metodo. Qui la start non è fatta con invocazione, eppure siamo in un ambiente object-oriented. Guardiamo quando riceve il messaggio. Allora, nell'ambiente object-oriented classico, vi ho detto, l'argomento del messaggio è nell'argomento della chiamata del metodo, no? È qui dentro la lettura del, del messaggio get intent allora guardiamola di nuovo get intent è rivolta a se stesso dis vuol dire leggi nella mia coda di messaggi l'informazione cosa vuol dire questo? che il, è questa attività che decide autonomamente quando fare la lettura potreste anche scrivere attività che non legge questa informazione certo non funziona però è scritto da autonomia, dall'applicazione quando andare a leggere, questo è il concetto appunto di autonomia: non è l'altro che mi dice quando devo leggere l'informazione, passando all'argomento, ma è l'attività che lo va a leggere, lo legge su se stesso, dentro a una coda di messaggi propria, che gestisce il proprio perché. Questo allora, perché lo si vuole più autonoma l'attività, ovvero la si vuole rendurabile si vuole aumentare la riusabilità in maniera forte delle attività perché poi è questo lo scopo andiamo quindi a rivedere un attimo quindi rompere il flusso quindi ogni attività ha il proprio ciclo di vita e decide quando va a prendere le proprie informazioni e quando fa partire le altre con delle richieste disaccoppiamento delle componenti quindi nessuna attività ha un riferimento diretto all'altra attività e se andiamo a mettere facciamo male perché stiamo programmando malamente non permettiamo un riuso forte dell'attività migliore modularizzazione ogni attività è contenuta su se stessa non dipende da altre in qualche modo ed è questo che si deve cercare di ottenere se si vuole un riuso forte delle proprie eh, codice eh, scritte ancora di più voglio farvi vedere ancora meglio alcune cose allora, una delle cose che... delle il principio fondamentale di un sistema di agenti è che un sistema di agenti vive in un ambiente e comunica con altre eh, entità allora quello che si descrive solitamente è questo schema che vedete sul lucido gli agenti sono organizzati in eh, organizzazioni che hanno scopi comuni da voler ottenere e poi interagiscono con appunto scambio di messaggi queste poi hanno la loro sfera di influenza in un ambiente fanno sensing dell'ambiente per attuare il robot che legge e che modifica l'environment e in qualche modo percepisce informazione leggo e ho dell'informazione nell'ambiente ora io cambio solo i nomi di questo disegno che il disegno nel libro di Buldridge su agenti ho messo altri nomi Allora, invece di organizzazione ho messo app, invece di agenti ho messo activity e invece di interazione ho messo intent invece di environment ho messo mobile device ma anche l'environment poi che, che ci offre invece di sense e act beh queste le ho lasciate così perché in fondo un activity può fare sense all'interno del, del device essere notificato dei cambiamenti di stato eccetera e può agire verso questo ambiente per modificarlo e l'app mette insieme più activity e allora guardiamo di nuovo in manifest guardiamo questi punti quando io descrivo un'applicazione dico qualcosa di più sto descrivendo un'organizzazione di entità autonome che collaborano per un risultato comune sto facendo un elenco di attività ed elenco anche quali sono le intenzioni che queste vanno a rispondere quindi gli impegni scritti che loro si prendono a risolvere rispetto agli altri questo poi se l'attività è appunto pubblica permette anche ad altre attività di altre applicazioni di andare a collaborare per ottenere un blog scambiandosi messaggi quindi io quando descrivo un'applicazione un è come descrivessi un sistema multiagente in cui descrivo l'organizzazione come si relazionano tra loro bene, cosa quindi ho imparato Rivedendolo in questo modo? beh, ho imparato che appunto i componenti agiscono e fanno senso in un certo ambiente che in qualche modo un android manifest organizza un'applicazione e la organizza come? specificando quali sono le sue componenti essenziali e come queste si impegnano verso le altre a interagire e a funzionare e ho imparato anche che se si vuole un maggiore riuso del software devo evitare completamente quello che è il un legame stretto tra i componenti che voglio riusare beh, allora forse effettivamente c'era in quel codice anche molto semplice qualcosa di più bene, concludo rapidamente allora, ripeto come docente sono sicuramente consapevole dell'importanza della tecnologia a me personalmente sì. mi piace molto quindi ci vado subito a investigare perché mi appassiona eh, però sono anche consapevole che le tecnologie passano molto in fretta e prendere certi commitment verso una certa tecnologia mi potrebbe anche eh, portare a insegnare male, a fare un pessimo servizio. Questo non vuol dire che non, debba essere, non si debba insegnare tecnologia, ma che forse la tecnologia va insegnata legandole fortemente a quello che è appunto il problem posing and solving cioè un approccio metodologico pedagogico dell'insegnamento della tecnologia che passi anche nel far vedere connessioni e link che ci sono tra altre tecnologie o altre anche metodologie che possono sembrare molto lontane da quello che stiamo studiando questo permette di evitare che i miei studenti, quando usciranno, saranno vecchi in fretta perché se le tecnologie muoiono in fretta e i miei studenti sanno solo le tecnologie, moriranno in fretta come loro. Questo è un po' insomma una mia opinione personalissima. Grazie per la vostra attenzione.